Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e oggi vi porto un glitch dei soldi veramente bestiale ragazzi da fare da soli allora innanzitutto partiamo dall'online e dobbiamo avere delle faggio come avete visto qui sono trasparenti sono invisibili però comunque ci sono ve lo fate vedere nel cerchio azzurro e seconda cosa che dovete fare per facilitarvi le cose mettete il respawn nel garage dove avete le faggio giustamente no? io va bene lo metto qui perché solitamente tutti i gli glitch li faccio qui ragazzi quindi eh, vado ad impostare il respawn in questa posizione quindi ragazzi per impostare il respawn in questa posizione l'unica cosa che dovete fare un attimo che controllo qual è il garage e dicevo per impostare il respawn in questa posizione basterà cambiare un oggetto dopo aver impostato il respawn in maniera tale che vi salverà in basso a destra eh, il caricamento arancione e sarete pronti per cominciare a fare il glitch ragazzi questo glitch è veramente una cazzata eh, io spero che non venga facciato così in fretta perché è un bellissimo glitch ma è altrettanto facile da fare come sapete tutti la rockstar i glitch facili da fare eh, li faccia immediatamente quindi eh, passiamo al glitch ragazzi per prima cosa uscite dall'online quindi andate nella storia e quando saremo nella storia che cosa dovremo fare ragazzi è semplicissimo dovremo ricaricare la partita quindi ricaricate un salvataggio della vostra partita E lo ricaricate Fate il reload Io qui ho fatto il reload Mi trovo qui ragazzi eh, Scusate il taglio però insomma Veniva lungo il video A questo punto quando spawnate nella storia Dovete prendere Michael ragazzi Mi raccomando non prendete Trevor o altri eh? Io ho visto così e così vi ripeto Quindi fatelo così A me è riuscito bene così E fatelo così dovete prendere una stellina ragazzi mi raccomando prendetene una di stellina perché se ne prendete due vi uccidono e dovete eh, cercare di riprendere un'altra volta un'altra stellina quindi eh, cerchiamo di tenere una stellina cerchiamo di farci diciamo, arrestare dalla polizia e quando vedete Michael con le mani alzate fate GTA Online sessione solo in video quando siete qui ragazzi andate in connessione di rete disconnettete la rete e aspettate questo messaggio una volta che avete aspettato questo messaggio andrete a riconnettere la rete e vi fermerete una quarantina di secondi sulla dashboard ragazzi come sono fermo io lo avete visto un po' in velocità il video però non ho voluto fare tagli su questa parte perché era veramente importante capire come funzionava questa parte quindi una volta che siete stati una quarantina di secondi nella dashboard andate a ricaricare e vi dirà ti stai unendo a GTA Online come vedete in basso a destra a questo punto ragazzi il gioco <coughs> diciamo che è fatto perché andremo in online con il personaggio della storia ci ritroveremo con Franklin nell'online. quindi quando spawnate come vedete c'è la mia gnocchetta qui così quasi un bottaccio però vabbè dai allora andiamo avanti eh vabbè volevo fare una trombata a Franklin ragazzi e quindi quando siete respawnati nell'online ovviamente adesso io vi faccio vedere il garage questo era il garage dove prima non c'erano i veicoli non c'erano le faggio perché le avevo appena richieste ora ci sono le faggio chiamate il vostro centro operativo mobile e lo portate in questo posto nel garage di Franklin nella storia ok ragazzi lo mettete in questa posizione sganciate la motrice la motrice la mettete mettendo cazzo dove pare e voi eh, passate al glitch ragazzi questo è un glitch veramente facilissimo allora in primis vi dovete registrare come presidente è un po' difficoltoso, però, quando vi compare il menu verde, selezionate inventario, selezionate cappello, poi riselezionate il menu normale e diciamo, potrete selezionare il Motorcycle Club. Una volta fatto questo, richiedete la LG Retro Custom perché questo glitch lo fate con la LG Retro Custom, ragazzi. Quindi andate a richiedere la LG Retro Custom un attimino, che la trovo. E, e, e qui siamo a metà del glitch ragazzi quindi un attimino che io divento presidente come vedete ho diciamo delle difficoltà perché comunque si alternano i menu però l'importante è che magari andate in inventario di franklin mettiate un cappello una cazzo di cosa e poi ritornate sul menu eh, diciamo di option sul menu pad e lo fate tranquillamente ragazzi è abbastanza semplice io qui mi sono impicciato un attimino però ecco come vi ho detto metto un cappello vado a riaprire il menu adesso faccio cerchio vado a riaprire il menu e il menu me lo apre regolarmente quindi vado a diventare motorcycle club una volta diventato motorcycle club ragazzi e ho il mio veicolo eh, diciamo che siamo a buon punto del glitch perché comunque il primo bug l'abbiamo fatto quindi il glitch si può dire che è fatto siamo in sessione sulle inviti siamo buggati e possiamo duplicare tutte le cazzo di auto che vogliamo quindi questo glitch è veramente easy anzi che dico easy super easy allora una volta fatto tutto mettete la macchina qui davanti ed entrate nel garage di franklin ovviamente dovete averlo comprato nella storia sto garage non ve farà entrare quindi dopo va attaccata al cazzo a questo punto una volta dentro al garage uscite fuori dal garage e magicamente ragazzi quando uscite fuori dal garage avrete l'auto duplicata quindi andate sul menu presidenti rimandate il veicolo in deposito riaprite il menu presidente e richiedete una faggio ragazzi una volta richiesta la faggio entrate nel centro operativo mobile con il veicolo badate bene ragazzi, il centro operativo mobile deve avere l'alloggiamento del veicolo quindi una volta fatto ciò entrate nel centro operativo mobile e il gioco è fatto ragazzi inizialmente la prima volta non vi chiederà di sostituire nulla io avevo un veicolo ma ha chiesto di sostituire un veicolo però eh, voi sostituitelo a questo punto, ragazzi, rifate lo stesso gioco, come state vedendo in video, rimettete la macchina davanti al garage, ripremete la freccia e riuscite fuori nuovamente, ragazzi. E come vedrete, un'altra duplicazione è avvenuta. Quindi, che cosa fate? Andate nuovamente nel Motorcycle Club, qui almeno si è buggato un'altra volta il cazzo di... di coso, però come ho detto, mettete un cappello, riaprite e vi rifunziona tranquillamente rimandate il veicolo a Motorcycle Club richiedete una faggio una volta richiesta la faggio entrate nel centro operativo mobile ragazzi è difficile proprio impicciasse eh? è proprio veramente difficile è qualcosa di allucinante sto glitch cioè non ve potete sbagliare come vedete mi chiedo di rimpiazzare il veicolo perché ovviamente c'è la LG di prima vado a rimpiazzare il veicolo e il gioco è fatto ragazzi e andremo a ripetere nuovamente il glitch andiamo a mettere l'auto qui davanti e ripetiamo il glitch adesso faccio un piccolo taglio ragazzi perché altrimenti eh, ci impicciamo come vedete eh, ho rinviato il veicolo in deposito ho richiesto vado a richiedere un'altra faggio e continuo a fare il glitch ragazzi io adesso stavo duplicando 5 veicoli però eh, era veramente troppo farvi rivedere in video cioè nel senso ci mettevo un pochino e quindi nulla una volta richiesta la faggio rientrate nel vostro centro operativo mobile e avrete un'altra duplicazione ragazzi è veramente veramente semplice io sinceramente un glitch più semplice di questo ancora lo devo vedere rispetto agli altri glitch che ho portato in questi giorni che sono ancora funzionanti ragazzi quindi per cui a chi non riuscisse questo glitch eh, può fare l'altro glitch quindi adesso andiamo a verificare in garage eh, le nostre auto allora ragazzi eh, nel frattempo che vado in garage vi ricordo comunque la pagina facebook di play Playjoke Editor del mio sponsor che comunque ha ampliato le sue vetrine quindi sta facendo delle buone promozioni natalizie quindi non perdete occasione di fare degli ordini da play Jockey editor e... e nulla ragazzi i link li trovate in descrizione sia della mail di play Jockey editor basterà che andate eh, a contattare play Jockey editor con il codice sconto hashtag maximilk e ricevete un ulteriore sconto sui vostri acquisti ragazzi ecco qui le auto come vedete le 5 faggio sono diventate 5 auto detto questo non ho nient'altro da dire un saluto a tutti al prossimo video